a una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast dedicato alla crescita professionale e imprenditoriale femminile tutta italiana. Oggi ho il grande piacere di essere qui con Cinzia Ferrari, conosciuta anche come Cinzia la bambolaia, che è una Biz Girl, quindi è un'imprenditrice digitale, ma anche non, è un'imprenditrice a 360 gradi che ho avuto il privilegio di poter conoscere all'interno della membership di Pizza Academy, circa tre anni fa, ormai insomma siamo di casa. Ciao Cinzia e benvenuta! Ciao Cecilia! grazie per avermi invitata. È un grande piacere averti qui Cinzia perché eh, nel corso di questi anni insieme hai raggiunto dei numeri che onestamente eh, sapevo che avresti fatto grandi numeri ma quando poi li ho visti e li continuo a vedere in crescita mi lasciano essere ed è da lì che vorrei partire prima ancora di ehm, chiederti di descrivere alle ragazze che sono in ascolto che cosa fai perché è una cosa molto particolare ed è la prova eh, vivente insomma che il digitale si applica con successo quasi ad ogni settore, ad ogni nicchia, ma prima ancora mi piacerebbe proprio che ci condividessi da un punto di vista di risultato tangibile e concreto, eh, da dove sei partita circa tre anni fa e che numeri fai eh, oggi? Sì, allora io sono partita nel 2018 con um, un, un grande sogno, e um, un piccolo sito e basta, <ride> niente, zero non avevo clienti, non... ho aperto una pagina su Facebook che c'ero io e qualche mia amica e ho cominciato da lì, dove praticamente cominciano tutti quanti, no? da, da zero. In, dal 2018, eh, sono due anni e mezzo, io adesso ho il mio sito che mi fa in media 5.000 visite al mese, ho quella, sempre quella pagina Facebook che ha superato i, le 50.000 follower, e ho una newsletter <ride> che è, nutro tutti i giorni che mi cresce di circa 400 persone ogni mese e in realtà sono questi qua i miei assetti. E non, non fai sponsorizzate, non questa è una cosa che ci tengo a sottolineare, quindi no. Tutto nato uh, organicamente, che è una cosa uh, che oggi viene considerata quasi un miraggio, perché c'è l'algoritmo, perché bisogna investire chissà quanti soldi in campagne di advertising. Certo, quelle possono aiutare, però ancora una volta questa è la prova che eh, addirittura in un settore così, eh, una micronicchia come la tua, che è una, una nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, insomma si possono ottenere risultati. Ecco, tu descrivi i tuoi numeri con grande nonchalanza e un po' di timidezza ma sottolineo che sono numeri eh, da capogiro, sono numeri eh, pazzeschi soprattutto se cons consideriamo appunto che non, non vengono supportati da una strategia di advertising quindi di pubblicità eh, a pagamento, eh, ma eh, c'è anche un altro dato che è molto recente eh, che con, mi condividevi appunto, eh, condividevi in realtà nel gruppo insieme a tutte le Beats Girl eh. qualche, qualche settimana fa, qualche giorno fa, relativo al tuo ultimo lancio che di fatto non è stato come dicevi nemmeno un lancio perché ha, ha, è, è stato un sold out prima ancora che il lancio ufficiale iniziasse, giusto? Sì, io avevo, mh, avevo creato un, un corso nuovo e avevo preparato, mh, perché io lavoro in, in un piccolo ufficio, no? non ho grandi spazi, non ho, eh, allora ho bisogno di materiali per il mio lavoro, poi dopo vi andrò a spiegare, e avevo 200 corsi che potevo vendere. E mh, ho fatto una diretta con le mie ragazze spiegando no? quello che sarebbe successo, ho programmato due post di numero su Facebook e ho venduto tutto. <ride> Doveva partire da 200, lancio. no? 200. 200. 200, 200, scatolette eh, con eh, i miei kit, Sono io ne avevo pronte, pensavo che ne, av ne avrei vendute in prevendita 40 se fosse andato bene, 50, <ride> ne ho vendute 200 e ho dovuto, visto che voglio essere veloce a spedire, ho passato le notti a impacchettare e tante delle mie amiche Girl <ride> mi facevano coraggio, mi mandavano dei messaggi di incoraggiamento e um, ho dovuto stoppare il funnel, ho dovuto stoppare il lancio vero e proprio che sarebbe partito da lì a una settimana perché avevo finito tutto e ho dovuto mettere sold out nel sito perché avrei venduto di più. Ti sei trovata di fronte al problema che tutte vorremmo avere, cioè il fatto di avere un risultato talmente oltre ogni aspettativa che eh, devi, devi, devi decidere cosa fare in uno scenario che non avevi minimamente preventivato. Ma anche su questo torneremo verso la fine di questa nostra chiacchierata insieme perché c'è qualcosa che tu hai fatto e che può essere portato a casa da chi ci sta ascoltando e replicato. Ma prima facciamo un passo indietro e anticipo anche che eh, andremo a, a fare una sorta di Reverse engineering, andremo. Non mi viene mai un'espressione italiana che possa che possa, in qualche modo, descrivere questa Potreste espressione. Tenere. Ma infatti, un processo inverso che processo dici? inverso esatto andremo proprio a fare a ritroso a recuperare quali sono state eh, sei eh, tappe cruciali che eh, col senno di poi unendo i punti eh, riesci a, a, a poter dire ok sono stati delle pietre miliari che hanno, mi hanno permesso di arrivare a questi numeri che tra l'altro ricordo che ci ascolta sono numeri che tu hai acquisito gradualmente fino poi ad arrivare a una situazione come quella appunto che stavi descrivendo dove proprio sono, sono esplosi quindi andremo a vedere anche questo, però prima un piccolo passo indietro, uh, spiegaci che cosa fai, qual è la tua mission, uh, perché è veramente più unica che rara. Allora, io sono una bambolaia e maestra di bambole, ho inventato un metodo che si chiama la via delle bambole, lavoro con le donne e m, le mie donne hanno un'età che parte m, dai 50 anni fino ad andare in su, quindi parlo a delle persone con cui non tutti parlano, ecco, no? è un target un po' forse un po' trascurato. E loro mh, eh, sono proprio la mia, la mia forza, io a loro insegno a ricucirsi attraverso una bambola perché arrivano in un'età dove ormai i figli sono grandi, no? la loro, hanno passato una, una vita nella cura e la loro funzione di cura primaria. Si, si sgretola a quel punto lì e rimangono sole davanti a loro stesse tante per la prima volta nella loro vita e allora lì si incrociano le nostre strade spesso e io li ripropongo di prendersi in mano loro stesse attraverso un ago, un filo, un pochino di maglina di cotone, un ciuffo di lana, niente materiali speciali, niente di particolare, anche cose che possono trovare in casa ma che comunque anch'io gli offro, è, è cucendo una piccola loro stessa, no? si, è un, un viaggio che fanno, Io, insieme a me facciamo un'esperienza, un viaggio all'interno di loro stesse a riscoprire quella bambina che le porta a ripensare a quello che desiderano, a quello che vogliono fare nella loro vita. Questo è bellissimo e mi piacerebbe eh, anche se toglie un po' della magia di quello che hai raccontato, però estrapolare diciamo così una sorta di principio strategico che eh, sì. tu hai messo in atto molto prima in realtà che poi ne parlassimo all'interno di Biz Academy perché uh, ne abbiamo parlato uh, di recente però che di fatto è un elemento chiave um, per un brand che possa distinguersi e cioè il fatto di avere ben chiara la propria mission e tu l'hai descritta senza indugio senza esitazione uh, in pochissimi secondi nemmeno minuti quindi riuscire proprio a dire, a, a spiegare tra l'altro ad un bambino, cioè con, riuscire a spiegare la, il, la propria mission e l'intenzione che c'è dietro al proprio brand, al di là del prodotto che si vende perché tu non, eh, non proponi bambole, tu proponi una trasformazione interiore, una cosa che va ben oltre il fatto eh, del, della bambola in sé per sé e lo, lo riesci a spiegare con una semplicità che potrebbe essere compresa anche da un bambino e questo è un elemento chiave. Per, uh, per, per un brand che possa effettivamente essere, essere compreso e l'altra cosa che ti distingue molto da un punto di vista appunto se dovessi estrapolare diciamo così una strategia utile a chi ci ascolta è un, uh, un unico argomento di vendita che ti rende assolutamente uh, unica appunto non a caso nel, nel, nella tua nicchia proprio perché unisci ad un aspetto um, se vogliamo, passami il termine banale, che è quello di prendere aglio e filo e mettersi a cucire qualcosa, eh. ci sono tutti i, work, i workshop di patchwork o quant'altro, no? Eh, che in realtà. Mh, magari sono semplicemente workshop di patch, perché la cosa finisce lì, eh, tu invece sei andata ben oltre e, e, hai, e hai capito che succede qualcosa, si innesca qualcosa di, di, di positivo e di utile quando eh, appunto una delle tue ragazze prende in mano a Agui Filo e per la prima volta eh, crea la sua mini me, giusto come la chiami? La versione bambola sì. di sé. <ride> e, e questo è assolutamente straordinario. E questo quindi va, va a premessa dei sei step che andremo a vedere insieme, no? E che a ritroso eh, sai aver, aver fatto la differenza. Sì. Allora, iniziamo appunto con questi passi. Eh, che eh, mi raccomando, in chi è in ascolto, prendete appunti perché sono passi eh, non soltanto teorici, ma che andremo poi ad approfondire nel concreto e che dovete non potete mettere in atto subito nel vostro, nella vostra attività. Sì, eh, quello che mi sento di dire è che ehm, non si costruiscono per caso i, i numeri, le persone, no? quello che succede. Mh, può succedere qualcosa anche a livello fortuito ma ci deve essere tan tanto impegno e eh, tanta costanza, quindi la, la costanza è un po' ehm, come il sale su tutti gli altri ingredienti che andremo a dire no? in, in questo momento. Sicuramente una cosa che mi ha aiutata molto a ehm, essere riconoscibile, a essere trovata è la costanza nel scrivere nel popolare il mio blog. Io ho da due anni che ogni lunedì esce un nuovo articolo e tante persone mi dicono ma tu riesci a scrivere scrivendo solo di bambole? Io scrivo solo di bambole e parlo solo di bambole. <ride> Le persone si stupiscono, no? Ma come fai a scrivere sempre solo di questo argomento? Perché quando ehm, hai una, non so, una competenza, io sono dieci anni che faccio bambole, mh, non ho difficoltà, non ho difficoltà no, a, a scrivere, è molto, è molto semplice, quindi le mie eh, ragazze, come le chiamo, le chiamo io, sanno che ogni lunedì eh, cominciano la settimana leggendo eh, il l'articolo del mio blog che io gli faccio trovare già pronto il lunedì mattina alle 6, che loro si svegliano presto, hanno già il loro articolo gli faccio compagnia mentre, eh, facciamo, col mentre fa facciamo colazione, no? Voglio specificare una cosa Cinzia, le ragazze che ricevono il tuo articolo non sono soltanto clienti, tu stai parlando di tutto il tuo bacino sì, eh, certo. di iscritte quindi alla sì. newsletter. E tra l'altro questa cosa mi piace moltissimo perché proprio... Eh, tra poco uscirà il training dedicato al blogging, alla, alla blogging masterclass all'interno di Biz Academy non vedo l'ora perché sì. eh, già il tuo blog funziona e così lo facciamo proprio esplodere definitivamente che poi però ecco <ride> dobbiamo anticipare eventuali numeroni okay. che già tra l'altro raggiungi. Eh, ma ehm, appunto un'altra cosa importante che strapolo da quello che hai detto è ehm, se eh, scegli il tema eh, in cui eh, diciamo che unisce la tua passione alla tua competenza, è difficile eh, esaurire le idee. Non sempre siamo così fortunate, magari stiamo esplorando una strada che, di cui non siamo proprio convinte, io sono una grande fan del testare, dell'esplorare, perché se aspettiamo la passione fulminante potremmo aspettare una vita intera certo. ehm, e quindi magari facciamo un po', un po di fatica per trovare, eh, per trovare dei, dei temi eh, utili. Però per questo bisogna essere dentro Biz Academy perché parleremo di questo all'interno del nostro training. Ti lascio invece andare alla seconda, eh, alla seconda tappa che a tuo sì. avviso è stata cruciale. Secondo un, altra, un, alt un altro ingrediente è la presenza, cioè essere presente nel senso che non io ho cercato di, non nella settimana creativa, condividi nei social, nelle email, 200 idee, 200 post e poi dopo uno sparisce Sparisci. e le persone non sanno più dove, dove trovarti. Quindi gestire bene le energie, no? gestire bene mm -hmm. le energie in modo da essere sempre, eh, garantire la giusta presenza, rispondere ai messaggi, rispondere ai commenti, ascoltarle quando hanno bisogno, perché per me era un assetto Preziosissimo per me è preziosissimo quando loro hanno voglia di fare delle chiacchiere con me perché mi chiedono quello che desiderano. Eccolo e lì glielo, e io glielo realizzo ed è già venduto perché lo vogliono. No? E questo, questo da solo vale. Eh, ecco Se c'è una cosa che eh, vi, vi suggerisco, ragazzi, in ascolto di portarvi via da questa puntata, è questo: tra le tante tappe, questa è in assoluto la, la cruciale: ascoltare. Eh, la nostra Doris. Doris è il nome che noi diamo all'interno di, della membership di Pizza Academy alla nostra eh, cliente ideale, chiamiamola così, al nostro customer avatar per utilizzare la terminologia più tecnica, più, sì, più fredda. Eh, per noi è Doris e ascoltarla è la chiave, è la chiave per il copy, è la chiave per scrivere i blog post di cui parlava Cinzia prima, per non esaurire le idee, è la chiave anche se le nostre Doris sono tre perché stiamo iniziando le tre ah, Doris. Lì erano, cioè, erano, erano tre. <ride> le tre erano ah, tre. Le erano tre, Queste tre Doris con cui ci iniziamo ad interagire per la prima volta eh, sono tanto preziose quanto le 300 Doris che arriveranno a distanza di qualche mese o di qualche anno, le 3.000 Doris anzi sono le prime che ci danno fiducia sono diciamo così le nostre, mh, i nostri angeli che poi appunto ci aiuteranno anche a creare ad innescare quel passaparola se però interagiamo con loro se le ascoltiamo ecco chiaro che Doris a parte chiusa parentesi non deve essere una donna per forza eh, noi la chiamiamo Doris a prescindere c'è chi chiama Boris la versione maschile <ride> mi è piaciuto molto questa, <ride> questa diversa um, definizione quindi bellissimo questo, questo elemento e mi è piaciuto anche quando hai detto giusta presenza. Senza. cioè non deve eh, ovviamente farci andare fuori di testa perché no. se io sono continuamente davanti al telefono perché devo rispondere questo no. Quindi a monte ci deve essere una capacità organizzativa e anche un giusto um, settaggio delle aspettative. ok? La risposta magari non arriva in due secondi eh, può, può volerci un giorno però arriva e questo è l'elemento chiave. Sì certo perché altrimenti ci, ci esauriamo se stiamo sempre lì e arriva che non sopportiamo più le persone esatto, che, che ci scrivono esatto. mm. e succede più di quanto immaginiamo. Um, sì. La cosiddetta sbornia, sbornia da digitale. Allora il, il terzo la terza tappa che è stata cruciale. Sì, la terza tutto. tappa in realtà l'ho un po' anticipata raccontando la, la seconda è appunto eh, l'ascolto, rimanere in ascolto anche di, cioè, di noi stesse, di quello che noi vogliamo e di quello che le persone ci chiedono e, ad esempio quando io cerco di ritagliarmi ehm, dei tardi pomeriggi eh, quando qualcuna mi comincia a scrivere allora gli dico guarda io ho proprio del tempo libero se ti va parliamo un po' sapere un po' delle loro vite sapere un po' eh, di come usufruiscono del corso hai fatto il corso, ma come ti sei trovata? Ma hai trovato delle difficoltà? C'è qualche passaggio? Quello poi dopo mi serve per ritornare sul mio corso e Migliorare. sempre migliorarlo, sempre migliorarlo perché ehm, partiamo con le migliori intenzioni, ma la perfezione, se aspettiamo la perfezione divina non esiste. No, e poi quello che è perfetto per me non è detto che lo sia per le persone che eh, mi seguono. Ecco perché, scusami se ti interrompo, sì. ma secondo me è importantissimo dirlo adesso, scendere in campo eh, prima di sentirci pronte, perfette, è la chiave perché solo quando scendiamo in campo e ci esponiamo alla nostra Doris, la nostra Doris ci può dare un feedback e quel feedback non deve essere interpretato come un oddio ho sbagliato tutto, ma come un feedback assolutamente necessario per capire perché noi, noi possiamo immaginare, possiamo fare tutti gli studi del caso però poi è la nostra Doris il giudice finale che ci dirà ok io farei così e se noi riusciamo poi a rispondere a questa esigenza, a questa domanda. Doris resta allibita in senso positivo, sì. sorpresa, perché non lo fa quasi nessuno, perché tutti parlano a un muro di gomma, gli ritornano. Cioè, non, non, non, non, non c'è l'ascolto di, di cui hai parlato, che sembra un termine banale, una cosa così, ah, vabbè sì, rispondo ai commenti, ma non è una risposta fino a se stessa, mm. è un ascoltare attivo. E' una cosa che mi sorprende molto quando si va, non, assolutamente non nella bizacca, nel mondo fuori, no? quando si parla di business, di vendita, usano molto la parola spingere, che è una parola che proprio a me non appartiene, io non ho mai spinto e non, ho, cioè, non voglio farlo, non, no? E, um, mi sento io sospinta, mi sento perché? <ride> Perché ci perché toglie, desiderio. Ascoltando le persone, sono loro che mi chiedono. Tante volte la mia fatica più grande è stare dietro alle loro richieste perché non ho abbastanza, abbastanza tempo, abbastanza energia mentale per realizzare tutto quello che mi chiedono. Se io devo implementare, cioè ho il quaderno delle idee con le cose che mi chiedono loro, credo che ho da lavorare per almeno due anni a ritmi veramente <ride> molto, molto, molto intensi. Quindi, ecco, questo, su questa cosa ne abbiamo parlato no, nel gruppo di recente è importante poi ovviamente coinvolgere Doris nella co-creazione del nostro ecosistema no, digitale, delle nostre offerte, sì. chiaro senza eh, impazzire, cioè dando le giuste aspettative. No. Alcune cose si possono fare subito, altre cose certo. si pianificheranno nel tempo. Però l'ascolto è il punto di partenza. Sì. Ce n'è un'altra di tappa che direi, non, non so a quale, a quale dare più importanza. Sicuramente ogni volta che ne, che ne vedo una, che me le sono segnate qui, eh, quelle che mi avevi anticipato dico cacchio anche questa è importantissima, qual è Cinzia? Sì, allora eh, un, un passaggio per me fondamentale è stato quando ho capito che le persone volevano eh, vedermi in video, <ride> io sono una persona molto schiva, molto timida. Eh, molto introversa e mh, allora oh, eh, non era, ecco, pensavo che all'inizio mi dicevo: Ma sì, io scrivo, il mio modo no, di uscire è quello lì, e scriverò: Basta, si accontenteranno di quello. <ride> Poi invece ho cambiato punto di vista perché ho capito che potevo aiutare più persone. Allora, semplicemente andare oltre questo mio pensiero limitante, questa paura potevo arrivare da più persone e aiutarne di più e magari anche in modo più efficace. Allora, forte di questa mh, idea, cioè lo faccio per gli altri, non lo faccio per me, <ride> ho mh, superato questa, questa paura che leggo che è veramente molto molto comune e c'è la credenza che bisogna essere assolutamente estroverse, assolutamente amiche della, della telecamera per poter fare dei video, e io dico che non è assolutamente vero perché sono quel tipo eh, di persona che cerca sempre un po' di defilarsi, di stare un po' <ride> nell'ultima fila e, e però si può, si può, quando si ha un forte perché poi dopo il modo si trova. Ho cominciato con una via di mezzo facendo dei video tutorial in cui si vedevano le mani e poi sono passata a parlare davanti a, a una telecamera. Ti ricordi? Non è un'interrogazione questa che io sono di parte perché li faccio i training, ho la maggior parte dei training di Biz Academy, ma ti ricordi nel, tra, le, tra i suggerimenti del Beatshot, come chiamiamo i, i training mini di Biz Academy, dedicato a come superare la paura di stare davanti alla telecamera, ce n'è uno in particolare che ti aveva colpito e che poi hai integrato, hai utilizzato? Beh, ehm, in realtà io non so mai scegliere perché ogni parola <ride> è preziosa, <ride> ogni cosa è preziosa. Io ecco, una cosa veramente molto utile è stato pensare eh, di registrare ma di non pubblicare. Mm. Come se fosse un gioco, ho detto vabbè, sì. come se fosse, come um, mia figlia che si mette davanti alla telecamera e registra, <ride> faccio così. E poi invece mi sono riguardata con un occhio più neutro, a distanza di qualche giorno, non subito, e ho detto, beh, però, però, però... Può fare. Non è un po così male. <ride> <ride> ecco, anche qui la pratica è, è tutto, perché di fatto possiamo imparare tutta la teoria del mondo, eh, però insomma poi dobbiamo scendere in campo e farlo. E, e un'altra cosa che mi sento di dire a chi ascolta è che magari insomma sta pensando no io non lo farò mai eh, non è necessario farlo subito non è necessario a volte farlo proprio nel senso che ci sta se a qualcuno piace scrivere e riesce a raggiungere noi la, la propria Doris con la scrittura va benissimo. È stato molto bello quello che hai condiviso Cinzia quando hai detto io ad un certo punto ho preso questa decisione eh, non perché fossi costretta ma perché mi sono resa conto che poteva essere un, uno strumento in più per aiutare più, uh, più Doris. Sì. Poi ci sono eh, diciamo così No, non, in realtà no, altri, stavo, stavo pensando che sono più delle, delle... ma non sono strategie, sono proprio quelli che ho condiviso finora sono dei modi di essere, hai parlato della costanza, anche la costanza è un modo di essere, un modo di vivere, hai parlato eh, della cura e dell'ascolto, anche questi modi di essere, modi di vivere, hai parlato di andare un pochino fuori dalla zona di comfort per provare a fare qualcosa di nuovo, anche questo più che una strategia è un modo, è un modo di essere che abbracciamo, magari non funziona sempre ma cerchiamo di abbracciarlo. E in Invece la prossima è più una, una strategia insomma tangibile, no? Cos'è? imparare a utilizzare bene uno strumento come la newsletter che però anche lì secondo me c'è una parte comportamentale perché io ehm, nonostante eh, quello che tu dici e correttamente dici e sostieni fortemente che è un, asset, un assetto molto importante, io avevo paura di disturbare con la, con la newsletter, anche questa è una cosa no, comune perché su Facebook una persona viene e ti cerca nel blog una persona viene e ti cerca, non sei tu che bussi alla porta, no? Invece con la newsletter lo fai. E questa mi, ecco, pensavo ma m, poi forse perché non ho tante idee per le newsletter <ride> invece non, mi raccontavo tante scuse, no? Mi raccontavo. E, per questa appunto atavica paura di, di disturbare, cosa che eh, poi m, ho capito che non andava bene per me e neanche per le persone, eh, perché le persone è un modo diverso di comunicare, arrivi in modo più personale, le persone ti rispondono alla, alla newsletter e cominci un dialogo che non è quello dei commenti, non è quello, è più, è, intimo. Ar è più intimo, arrivi proprio nell'esperienza e, e poi la newsletter dal punto di vista strategico cambia assolutamente i numeri. Cambia i numeri perché le, eh, riesci a raggiungere più persone perché ti rivolgi forse a meno persone. Non lo so, un, tema, un cioè, pubblico più ristretto. Sì, sì chi si iscrive no? è interessato, chiaramente. È assolutamente interessato e le, la, essere, eh, prendere la decisione. Ecco, mi ha aiutato a trovare un nome alla newsletter. Quando era newsletter non mi piaceva, quando è diventato raccontabambole arredato uno spazio che eh, ho capito come poterci mettere le mani. E, da lì sono diventata più costante e questa cosa di nuovo è stato un assetto, una leva no? che ha lavorato anche su, sul resto. E sulla eh, Allora, il tema del nome è una chicca, ragazze. Quindi segnatevela. Ecco, stiamo estrapolando chicche, Biz di Biz Academy e le stiamo spargendo qui. Uh, quindi mi raccomando, prendetele e, e utilizzatele. Dare un nome alla newsletter la rende riconoscibile, la rende qualcosa di concreto e di tangibile. Proporre, iscriviti alla mia newsletter perché ogni lunedì condivido dei suggerimenti o degli spunti utili. Lascia il tempo che trova. Cerchiamo di essere sempre tangibili quando invitiamo qualcuno, come diceva Cinzia, a ad essere poi ricontattato da noi eh, perché poi la newsletter questo è e l'altra cosa che hai detto molto molto importante mh, è relativa al sempre legata eh, diciamo così a, al nome è che dandogli un nome hai creato uno spazio hai usato questa terminologia quindi eh, riesci anche a, a, a renderlo un aspetto una, uno spazio riconoscibile quindi atteso non è più un oddio potrei disturbare è un oddio non vedono l'ora di ricevere la newsletter questa settimana me la sono dimenticata ok? Quindi cambia completamente il paradigma e nel momento in cui la newsletter ha dentro valore eh, anche se poi vendiamo qualcosa, ma si può vendere dando valore. La vendita non è un compra qui, tieni, eccolo, cioè è, è parte di, un, di una conversazione strutturata che, che offre valore e che l'obiettivo qual è? Quello di lasciare anche chi non compra con un bel po' di valore in tasca, certo, magari sì. non comprerà mai, magari comprerà più avanti, però resterà sempre nella memoria di questa persona in relazione al nostro brand una, una memoria positiva. Sì. Sì, la persona che non compra anche parla con delle amiche che magari loro comprano. Il famoso passaparola che eh, appunto sembra, sembra inesistente e invece è eh, cruciale, ed è tra l'altro una de delle fasi no? del famoso viaggio di Doris sì. che eh, scriviamo anche all'interno di Pizza Academy. Ora, l'ultimo punto, che però non è meno importante, perché è no. ultimo: eh, però è ultimo per un motivo principale: perché di solito. Eh, questo è un punto di conclusione nella mente di, di, di molti: la vendita. Ho venduto, quindi ho finito il mio compito, e invece, proprio dopo la vendita che inizia. Di cosa stiamo parlando? Cinzia? Dillo inizia tu? È un altro viaggio dopo, dopo la vendita, perché quando una persona da eh, fruitore di materiali, ammiratore, no? diventa cliente, ti sta dando la sua fiducia. E quindi da lì parte è un altro tipo di comunicazione. Eh, cioè non si ferma la comunicazione, non è che ehm, hai comprato da me, io ti dico grazie, arrivederci e grazie, no? come <ride> dicono <ride> nei negozi <ride> e finisce lì, perché ho comunque i tuoi dati e hai, hai acquistato, hai lasciato la tua, la tua email, perché io invio anche il materiale digitale, ma la cura continua, perché io cerco poi di offrire alle persone, degli strumenti pratici per migliorare l'esperienza. Io non è che vendo una tazza che ti arriva in casa, la lavi e, e la usi e basta. Nel momento in cui tu fai un acquisto da me, cominci un corso, comincia un percorso, comincia un'esperienza e devi trovarti il tempo per farla, devi trovarti il giusto spazio mentale, che magari per, per loro non è proprio così eh, scontato e io non voglio che il mio corso sia l'ennesimo acquisto che rimane nel computer, che rimane sullo scaffale della libreria e poi dopo non lo fanno mai. Quindi non dico che le incalzo perché non lo faccio, però le ricordo, le chiedo loro, hai cominciato a lavorare? C'è un interesse vero, c'è un interesse Isà. reale. Quello, ricordo i bonus che hanno, ricordo il mio aiuto che c'è fino all'ultimo capello, io dico, fino dal primo punto all'ultimo capello attaccato io ci sono. C'è il gruppo delle allieve, quindi ricordo che può entrare all'interno di un gruppo dove ci si aiuta ehm, a vicenda, perché ormai c'ho le allieve esperte che hanno fatto tanti, tanti vangole, <ride> Esatto e allora loro sanno che io ci sono, questo poi dopo rende anche facile continuare la relazione perché ehm, almeno l'80% delle mie allieve ha comprato tutti i miei corsi, diventa una specie <ride> di membership senza, sì, esatto, membership senza la membership. è pazzesca questa cosa e tra l'altro estrapolando sempre in maniera un po' brutale il, il, la strategia di marketing, se così si può definire, il, il ricordo che il, un cliente ripetuto, un cliente soddisfatto è un cliente ripetuto, un cliente ripetuto vale eh, eh, molto di più di quanto possa o più che vale è molto più facile da fare grazie alla cura e all'attenzione reali e genuini rispetto che eh, un cliente nuovo, perché un cliente nuovo deve partire da zero, deve conos scoprirti, conoscerti, sceglierti e, e poi eh, continuare il viaggio, mentre chi è già dentro, Spesso viene dimenticato perché ah ok hai comprato ciao, tanti saluti quando in realtà sono, sono loro la nostra tribù più preziosa, al di là che abbiamo una membership oppure oppure no. E qui voglio sottolineare un'ultima cosa prima di passare all'esercizio finale che ti chiederò di condividere, che hai fatto dopo il tuo lancio che è esploso letteralmente, eh, che ci, sta, ci stanno gli errori, cioè il fatto di prendersi cura dei nostri clienti non significa che eh, non ci sarà mai qualcuno che resta deluso perché abbiamo fatto un errore, eh, c'è stata una svista, non lo so, la qualunque. Quello succederà a prescindere, quindi non dobbiamo aspettarci il paradiso terrestre dove eh, c'è sempre resta il fatto fatto però che se noi eh, riusciamo ad interagire con, a, a, a instaurare una relazione di fiducia anche laddove si dovesse verificare un errore ci cioè si scusa e si rimedia e si va avanti a prescindere da insomma a seconda di qual è la parte che ha commesso l'eventuale errore. Quindi un'ultima un cosa che ti chiedo Cinzia, che è eh, utile, questa puntata è stata praticamente un spunto dietro l'altro, uno spunto dietro l'altro, ehm, è relativa a un esercizio che tu hai condiviso all'interno del gruppo di Pizza Academy e che eh, hai fatto dopo che questo eh, lancio che descrivevi all'inizio della nostra chiacchierata insieme eh, ti è uscito, ti è uscito di, di controllo insomma, è uscito fuori da, dai, dai binari in senso buono, nel senso che i numeri sono stati molto più alti e, e tu... Um, conclusa questa esperienza hai preso le distanze e hai fatto qualcosa che mi è piaciuto molto. Sì, allora sì, è, è stato un po' un frullatore quel periodo no, dell'ultimo dell lancio, mi sono sentita dentro un frullatore e avevo, era un periodo che impacchettavo e basta, impacchettavo e poi uscivo di casa per andare a spedire i, i pacchetti, tornavo a casa e rimpacchettavo, cioè era, è stato un periodo così. Eh, finito, mandato l'ultimo ordine, eh, mi si è aperto un po' un, una specie di spazio vuoto no? eh, davanti e ho cominciato un po' a riflettere perché dopo ogni lancio un po' io mi siedo e faccio un po' un bilancio di quello che è successo, soprattutto in questo ultimo che ci avevo veramente capito poco, <ride> un lancio sen senza lancio, no? senza lancio. sold out. <ride> allora, la parte di me un po' più una signorina perfettina, così ha cominciato a dire, eh, però vedi senza neanche fare il lancio che numeri hai fatto, ma se ti fossi organizzata meglio, ma se avessi fatto meglio, ma se avessi fatto di più, ma se, tutti no, se, se, se è così, eh, chissà avresti fatto ancora meglio, avresti fatto ancora altri numeri, pensa, è stata una cosa anche un po' monca, no? Ho cominciato un po' a parlare male di questa esperienza. Allora, visto che io ancora con questa parte di me ho una relazione difficile, diciamo, <ride> ho fatto così, ho fatto spazio sulla scrivania, ho messo via tutti i materiali in giro, forbici, garze, robe, mi sono seduta, ho preso un, il mio quaderno e ho cominciato a scrivere. Ho cominciato a scrivere da dove sono partita e ho scritto tutto il mio viaggio in due anni. Da dove sono partita, ehm, quello, i, i miei valori quello che io credo, quello che desideravo e quello che effettivamente ho raggiunto. Ho scritto tutti i punti di miglioramento, perché quelli, meno male che ci sono, cioè, se non ci fossero, chiuderei in bottega, ormai cioè, avrei fatto tutto, mi metto a braccia concerte e non ho finito. Quindi tutti i punti di miglioramento, sotto tutti i punti di vista, e, mh, sono come salite in alto sulla mia vita personale e lavorativa mi sono distaccata e ho semplicemente guardato quello ehm, che ho raggiunto, come quando mh, cammini in montagna, ti sembra sempre di stare fermo, poi ti giri indietro e dici ma dove, ma io ero lì sotto che pers le persone no, sembrano piccole così e sono arrivata fino qui. E mi è servito ehm, proprio personalmente per fare un bilancio, sedermi e, e vedere la strada fatta perché, per come sono fatta io. Non è mai sufficiente, non è mai abbastanza, avrei sempre potuto fare di più e questo è vero perché a livello ideale, però io non vivo in un mondo ideale, io vivo in un, in un mondo reale, cerco di fare quello che posso con gli strumenti che ho a disposizione e sono fortunata perché anche grazie al percorso in Biz Academy ho più strumenti, no? ho più strumenti rispetto a che se non ci fossi, quindi non ho il um, da investire tempo ad andare a cercare le cose che non so e questa è una cosa immensa se uno, se uno ci pensa. Quindi gli strumenti già eh, ce li ho e ne ho tanti, io ci metto naturalmente del mio perché nessuno mi ha regalato niente, cioè io <ride> lavoro, lavoro tanto come eh, tante persone no, che adesso ci stanno, ci stanno ascoltando, mi piace lavorare, amo quello che faccio. E devo proprio darmi dei limiti, ad esempio uno dei punti di miglioramento è quello di darmi un limite e non andare troppo avanti la sera e um, quindi con questo noi diciamo nel gergo di Biz Academy mi sono messa il camice <ride> da scienziata <ride> e ho analizzato un po' um, gli aspetti no, della mia vita, ho anche visto dove voglio arrivare, come posso fare per arrivare, e ho scelto pochissime di queste cose che so che posso raggiungere in questo anno e mi sono creata il mio 2021. Eh, ma mi è servito partire eh, dalle origini, partire eh, da zero e darmi la mia pacca sulla pacca spalla. Sulla spalla. E perché effettivamente sì, è vero, avessi avuto più materiale, avessi avuto uh, dei fornitori che mi, mh, non lo so, degli spazi dove um, riporre più cose, no? Uh, magari ne creavo 400 di kit, vendevo il doppio, però due anni fa chi l'avrebbe mai detta una cosa così? Non era scritto veramente da nessuna, da nessuna parte che io avrei fatto... Magari ehm, quando farò ehm, l'ultimo lancio dell'anno quest'anno riuscirò ehm, a, a migliorarmi, no? perché poi dopo eh, dicendola tutta eh, io lavoro sul serio soltanto su questo progetto, da un anno, perché. Eccola lì, volevo proprio arrivare lì, volevo, so che ci stanno dimenticati di dirlo, ma una cosa cruciale, tu prima facevi anche altro. Sì, io fino all'anno scorso avevo un, un lavoro in ufficio in una università e, e poi l'anno scorso ho deciso di fare il salto, mi hanno dato della pazza, hai un contratto a tempo indeterminato in università e ti, um, ti licenzi per fare delle bambole. Pensano a Cecilia, infatti quando mi dicono: ma cosa fai tu nella vita? Io, io rispondo sempre io pettino le bambole, <ride> <ride> Lavoro più bello del mondo, <ride> che poi non è vero perché io faccio i corsi, no? <ride> Quindi potremmo dire che ci sono, ci sono due cose molto importanti che sono trapelate oltre all'esercizio molto utile che hai descritto, che è un esercizio che io suggerisco di fare sempre, dopo un ciclo di... Il lavoro per il quale ci eravamo dati un obiettivo. A Biz Academy spesso parliamo di lanci, quindi alla fine di un lancio, eh, spesso l'abitudine qual è? Quella di rimmergersi in, in anzi, se è andato male, continuiamo a piangerci addosso. Ci trasciniamo. Se è andato bene, siamo già verso il prossimo obiettivo. E invece, darci questi ehm, ma può essere un'ora un di tempo per prendere le distanze, capire davvero che cosa è successo, che cosa è andato bene, che cosa non è andato bene, che cosa può andare meglio la prossima volta. Perché è ovvio che alcune cose non le controlliamo e quindi è inutile che ci. Uh, facciamo la testa su cose che non possiamo controllare, però molte cose magari sì e solo prendendo queste distanze possiamo capirlo. E la seconda cosa che hai detto molto importante è quello di darci dei limiti um, e ti ringrazio per aver condiviso questa, questa tua difficoltà nello staccare la sera perché um, come dico sempre uno dei grandi vantaggi del digitale è che tu ti puoi portare, eh, puoi, puoi gestire il lavoro dove vuoi e quando vuoi, uno dei grandi svantaggi del digitale è che puoi gestire il lavoro dove vuoi e quando vuoi, <ride> che sono due facce della stessa medaglia e se non stiamo attenti ci impedisce di ehm, di staccare perché tu puoi accendere il telefonino per guardare cosa succede nel tuo gruppo Facebook o quanti ordini hai fatto e invece ad un certo punto dobbiamo darci un punto e, e questo ri può richiedere un, un po' di allenamento <ride> graduale. <ride> Senti cinzetta, dove possiamo trovarti? E eh, volevo chiederti senza però che però questo possa in qualche modo vedo che c'è una manina dietro di te, se ci puoi far vedere una tua bambola? Ah. <ride> allora che... qui io c'ho <ride> Qui ho l'ultima nata, ho sem vado sempre in giro col mio cesto culla. <ride> Qui ho l'ultima nata. Bellissimo, bello! Oddio! Le fate no, io impazzisco. Ho fatto impazzisco. una fata con le ali, guarda Ceci. No, oh, <ride> Bellissima, bellissima. Cioè, questa è una mini me che ho trasformato eh, in questa fata perché, appunto, l'ho chiamata Fata Novella, che è la fata delle <ride> buone notizie. Visto che siamo tutti affamati di buone notizie. Di buone notizie! <ride> in questo periodo. E, um, allora mi serve anche per i post su Facebook, faccio delle grafiche con lei, scrivo la buona notizia di oggi. eh? Ah, vedi, vedi, eh, madonna, no, non, non possiamo più. No, Allora, dobbiamo darci un taglio perché stiamo ah, condividendo sì. veramente un sacco di cose. Ragazzi scrivetevela questa cosa, il famoso quello che noi dentro Biz Academy chiamiamo il potere del riciclo, quindi il fatto di fare, ecco questo è un esempio, no, non ha bisogno di altre, di altre spiegazioni, quindi prendiamo degli assetti che già abbiamo e li reimpacchettiamo per, altro, per altre comunicazioni che ci possono eh, aiutare a restare in contatto con la nostra Doris appunto all'interno del nostro gruppo, delle nostre pagine, dei nostri social. Sì. Eh, Cinzia, dove ti possiamo trovare? Dacci sì. dei riferimenti che poi allora, saranno scritti. Eh? Sì, sì, allora io mh, dappertutto sono Cinzia Ferrari Bambolaia. Cinzia Ferrari Bambolaia, sì, però i più. canali che usi di più? Sì, dove I canali che usa di più sono assolutamente il sito con il blog che ormai è veramente pieno di articoli, tutorial, gra tutto gratuito naturalmente. E poi dopo sono molto presente, sono presente quotidianamente su Facebook, nella mia pagina Facebook che si chiama Cinzia Ferrari Bambolaia, ho anche un uh, canale YouTube, eh, ma mh, i video li condivido, anche, li condivido anche su Facebook o nella newsletter che è collegata al sito. Ecco, vorrei sottolineare una cosa sul, sul canale YouTube e chiuderei: abbiamo iniziato con i numeri, chiudiamo con i numeri, Cinzia. Tu mi dicevi adesso, io mi qua mi sono segnata, ma non ho capito cosa mi sono scritta. Tu mi dicevi che eh, nel canale YouTube non pubblichi tantissimo perché utilizzi Facebook come canale preferenziale e le tue newsletter. Um, e però, ehm, per contraccolpo, per effetto farfalla o effetto domino che sia, di quanto sta crescendo il tuo canale YouTube? È eh, 10 almeno, persone al mese io praticamente eh, al giorno sono 10 persone non lo so fatti <ride> fatemi fare vabbè insomma quindi eh, di fatto eh, tu mi hai detto che hai 2200 iscritti 2200 iscritti ho oh, oh un po' di video perché poi dopo mi piace Cacca. mettere anche i, i tutorial così però l'ultimo video risale la scorsa primavera forse la scorsa ecco. estate? Ecco, eh, questo però significa che dobbiamo usare YouTube un po' di più, ma sì, di questo parleremo infatti, dentro. Infatti, infatti fa parte dei punti di miglioramento di quest'anno, mi sto già attrezzando, mi sono fatta il calendario editoriale. Fantastica, Cinzia io ti ringrazio, è stata una puntata diversa, bellissima e Davvero, grazie per questi spunti e naturalmente mi raccomando ragazze andate a seguite Cinzia sui suoi canali, eh, non solo per le bambole eh, perché anche se non vi piacesse fare bambole vi piacerà dopo che seguite lei, ma ehm, potrete poi capire che cosa mette in atto per, ehm, per andare a spiare le strategie sì, di Pizza Academy. <ride> <ride> Ciao ragazze, un bacio.